Eh sì perché è collegato con noi il presidente della commissione sport di Roma Capitale Angelo Diario in diretta su Radio Radio Presidente buon pomeriggio Buon pomeriggio a voi Benvenuto in diretta Allora lei è il primo firmatario di una mozione Che metterebbe diciamo che eh, Farebbe in modo che l'organizzazione della Maratona di Roma eh, Sarà messa a gara probabilmente a partire dal 2019 no? Intanto partiamo da questo Diciamo da questo assunto, sì. giusto? Questa è la notizia. La novità sarebbe sì, questa. è la notizia. Sì, la notizia è questa. Eh, perché eh, cerco di spiegarlo sì. sinteticamente. Come probabilmente sapete, il, le norme della Federazione di Atletica prevedono che ogni città possa ospitare una maratona. Sì. Eh, fino a a uh, quest'anno uh, le domande per uh, organizzare la maratona sono provenute soltanto sempre dal, uh, dall'attuale organizzatore e quindi non c'è mai stato un, un problema di dover scegliere a chi affidare l'organizzazione poiché invece recentemente sono cominciate ad arrivare altre richieste di organizzazione di maratone e di ultramaratone c'è stato appunto il, il problema di dover scegliere eh, a chi affidare questa organizzazione e quindi ci siamo confrontati anche questa settimana in un tavolo al quale hanno partecipato tra l'altro anche CONI, eh, la federazione di atletica, la federazione di ciclismo e di triathlon sui grandi eventi riguardanti i grandi eventi su strada. Perché sono sempre di più le richieste, la notizia insomma è Secondo me è molto positiva nel senso che Roma invece che essere famosa solo perché eh, ci sono cumuli di mondezza o perché non passano gli autobus, comincia ad essere vista anche a livello internazionale come un, eh, un luogo dove ospitare, dove fare eventi sportivi insomma e quindi... Ecco, per questo motivo il, nasce il, la necessità ecco. del bando. Del bando. Quindi ha spiegato il consigliere ecco, Diario c è, c è il un... perché si è arrivati a questo. Ilario, sì. No, eh, intanto saluto il presidente e, e dico questo: c'è una reazione abbastanza forte, direi piccata. Eh, noi siamo eh, in questi anni abbiamo sempre lavorato al fianco della Maratona di Roma e del presidente Enrico Castrucci, al quale personalmente mi lega anche un, un bellissimo rapporto personale, quindi mi farebbe piacere anche un suo intervento, perché eh, qui stiamo parlando della, del più grande evento... Sportivo della capitale, forse d'Italia, Presidente Diario? Sì, mm, secondo me, sì, sì, perché... Perché... senza dubbio, credo che sia il eh. più grande evento di sport almeno praticato in, in Italia, perché tra Maratona e Stracittadina, credo che arriviamo intorno ai, ai 100.000 sportivi che non solo vanno... ecco, partecipanti, certo. esatto, partecipanti attivi e quindi non è che si riempie uno stadio di persone passive no, sono persone che tutti partecipano a questo evento e per quanto ecco. riguarda... No però ho il... visto, scusi, scusi Presidente, sì? le, le volevo riferire che non so se, non so se dallo studio possono leggere sì. eh, bene diciamo, se, se la nostra redazione passa la reazione che c'è stata già dal Presidente Grastrucci che ripeto mi farebbe piacere sentire eh, che cosa ha detto Castrucci? Francesco? Ah, Ca Castrucci dice questo, um, um, lancio d'agenzia ripreso a DN Cronos, dice il dubbio che ci sia un attacco solo verso il nostro evento sorge spontaneo. Ci chiediamo perché soltanto la Maratona di Roma vorrebbe essere messa a bando. Ci sono centinaia di corse su strada tutto l'anno a Roma, gare di ciclismo, eventi sportivi e di, di ogni genere. Perché soltanto la Maratona di Roma verrebbe messa a bando? Allora, la risposta è semplice, perché la Maratona di Roma è l'unico evento che al momento ha questo problema, eh, di, ovvero limitazione di, di spazi, come dire, nel senso che... Eh... È difficile prevedere no, di organizzare in una città 10 maratone perché forse qualcuno sarebbe contento, chi partecipa, perché... ma immaginiamo di dover bloccare per 10 giorni, eh, chiudere le strade, deviare eh, gli autobus, quindi al di là del, delle. Mh direttive che comunque provengono dalla federazione che quindi autorizza un evento in ogni città anche volendo derogare sarebbe comunque complicato e mentre invece per le gare più piccole ogni settimana a Roma si, ormai si corrono gare dai 5 ai 10.000 metri e, e effettivamente comunque è vero che probabilmente si potrebbe creare in futuro anche un problema di questo tipo Ed è appunto il, uno degli argomenti che è stato affrontato proprio in questo tavolo al quale accennavo prima, al quale hanno partecipato anche i CONI, con CONI nazionale, con CONI regionale e le federazioni appunto di ciclismo, di triathlon e di atletica. Quindi effettivamente è un tema assolutamente Concreto, insomma, e comunque la risposta è semplice è quella, quando ci sono tante richieste per organizzare un evento o ci si affida, ecco, il, eh, eh, chi prima arriva si affida, si aggiudica l'evento potrebbe essere, in, in pratica la, la regola che vige con l'occupazione solo pubblico è quella, io richiedo di occupare solo pubblico per un determinato evento Usiamo maratona e se il suolo è libero in quel momento eh, ecco. mi, mi aggiudico questo diritto. Eh, se però ecco, eh, sappiamo che ci sono altri limiti, non solo la scarsità del suolo, ma anche che si può utilizzare un solo evento ogni anno e arrivano già oggi più richieste per organizzare quell'evento eh, il problema si pone e quindi il, il bando è secondo me l'unica eh, soluzione tecnicamente possibile, altrimenti potrebbe essere direttamente la federazione ad indicare l'organizzatore, non lo so, può darsi e nel caso penso che non ci sarebbe alcun problema per il Comune dire sì, va bene la federazione. La... L'evento lo organizza eh, il soggetto indicato dalla federazione. Andrebbe benissimo, insomma. Eh, però ecco, Quindi voi lo dai... fate per una questione di di trasparenza e di dare opportunità anche ad altri però le dico questo no in realtà ehm... nemmeno sì. prego prego in, in questi anni per il lavoro svolto no, l'equip del, del, del presidente Enrico Castrucci si è dimostrata diciamo, un'equipe valida una, un, diciamo, un, un gruppo di lavoro che ha fatto crescere negli anni la, la Maratona di Roma ehm è chiaro che io, io capisco la reazione di Castrucci diciamo come io ci ho lavorato tutti questi anni ho dato tutto me stesso abbiamo dato tutto noi stessi qui rischiamo che dal si 2019 azzera. stiamo a casa eh? si azzera tutto e nu questo nuovo orientamento secondo me non tiene conto dei, dei meriti di Castrucci e di tutte le maratone precedenti che hanno dato a questa manifestazione una tale da ingolosire magari altri che adesso vorrebbero organizzarla no io invece credo l'esatto opposto ovvero ecco, parliamo di Enrico Castrucci, che è colui che organizza eh, probabilmente l'evento, uno degli eventi meglio organizzati in Italia, quindi naturalmente è anche il, come dire, il candidato favorito numero uno a, a partecipare al bando e ad aggiudicarselo, quindi eh, non capisco perché gara pubblica voglia dire cambio di organizzatore, perché non è così, ripeto, è probabile che il, il principale favorito all'aggiudicazione del bando sia proprio Enrico, che tra l'altro appunto anche io conosco personalmente, insomma non eh, mi dispiace ecco, che la reazione eh, sia stata questa, ma mh, naturalmente non, non c'è assolutamente nulla che è stato fatto contro qualcuno, eh, anzi tra l'altro io sono uno di quelli già iscritti alla maratona del prossimo anno, quindi insomma eh, davvero mh, mi sorprende, anzi molto spesso sono stato accusato del contrario, come essere quasi il... Eh, eh, l'amico di Enrico Castrucci, e quindi naturalmente io sono un amministratore eh, locale e faccio il meglio eh, per la città, quindi ecco, in questo caso io non vedo altra soluzione che non il bando, però eh, se ne può parlare, infatti ne stiamo parlando e... e ecco, trova, trova un po' esagerate ecco, questo... le reazioni di, di Castrucci, quindi le cose che abbiamo letto, cioè non se l'aspettava come reazione o... Mm, no, me l'aspettavo come reazione, ma credo che sia sinceramente, credo sia anche un po' una strategia comunicativa, nel senso eh, appunto, poiché mm, ci, siamo, ci siamo conosciuti, sono certo che lui non pensi certe cose che poi ha scritto, quindi nell'ottica della strategia comunicativa lo accetto e lo capisco eh, e lo perdono anche se vogliamo eh, metterla sul piano personale, eh, che, che non è naturalmente mia intenzione fare, ma, ma ecco questo è. Ecco. Non so, se, non so se anche Stefano Gresti, che peraltro è un runner, vuole, vuole aggiungere qualcosa, però ehm, io volevo, cioè, volevo capire ancora quali sono i margini. Allora, intanto questo è, è, è, un, è un emendamento no? che è il suo e, e quindi deve essere approvato, cioè deve essere l'approvazione del Consiglio Comunale o sbaglio? Allora sì, questa è una mozione, una mozione. che sarà discussa sì, in, in aula probabilmente la prossima settimana, sì è una mozione, quindi è un uh, atto sì. di indirizzo verso la Giunta. poi seguirà, oh, una direttiva da parte, sì, seguirà una direttiva da parte dell'assessore agli uffici, poi saranno gli uffici a pubblicare il bando e una commissione giudicatrice di tecnici valuterà. Le offerte pervenute, quindi il percorso è questo. In realtà eh, non ci sarebbe nemmeno bisogno di, eh, di atti particolari, nel senso che il lavoro poi dietro che c'è amministrativo sul, uh, sulle richieste di autorizzazioni va, uh, va avanti autonomamente, insomma, quindi uh, di fatto... Mh, questa è, ripeto, attualmente a meno che non ci sia un, uh, la federazione o CONI o chi che possa dire, o la IAF che dica il soggetto, l'unico soggetto al mondo titolato per poter organizzare questo evento è Tizio Caio, in quel caso naturalmente il, il bando diventa inutile e si seguono le indicazioni della FIDA, della IAF o di chi... No. Yes, yes, ho capito. A ah, eh, Senta una cosa, no, no, no, quindi da quello che ho, ho capito so, io, so, scusami, Stefano. Allora, Ilario, prima poi, poi andiamo da spiegare. No, Stefano. perché, perché volevo, sì, volevo chiedere questo: cioè ad oggi no, il Comune di Roma, oltre che ad assegnare, eh, diciamo, mh, come si dice a personam questa, questa maratona di Roma.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 Ma eh, con un bando, assolutamente sì, ci sarebbe la possibilità per il Comune di, mettere, di, di finanziare l'investimento, l'evento, valori, di valorizzarlo. Eh, certo, con un, eh, effettivamente, in questo momento i contributi pubblici che provengono dal Comune di Roma vengono dati tutti con bando, appunto, quindi, la maratona di Roma non è finanziata, sono state finanziate tantissime altre gare, eh, podistiche, eventi di qualsiasi altra disciplina sportiva tramite proprio un bando pubblicato quest'anno e che è stato riproposto anche per l'anno prossimo. E poi ci sono le iniziative, ecco in questo caso il comune è passivo, quindi c'è un soggetto che chiede l'autorizzazione ad occupare delle strade e il comune rilascia l'autorizzazione nel momento in cui invece il comune parte propositiva dice voglio organizzare io questo evento naturalmente può anche appunto finanziare l'evento, mentre oggi questo non è possibile, quindi eh, io vedo soltanto aspetti positivi per la città in, uh, in questa ecco, notizia che sostanzialmente eh, ci sono tanti soggetti che guardano alla città di Roma come un posto bellissimo dove organizzare un evento internazionale e ecco oggi siamo arrivati per meriti di Enrico a la Maratona più partecipata d'Italia con mi sembra 16.000 eh, partecipanti senza alcun eh, sostegno finanziario eh, nulla vieta che domani chi si aggiudicherà il bando che potrebbe essere la stessa persona possa organizzare un evento con 30.000, 40.000 partecipanti quindi la Maratona di Roma arrivare ai livelli di New York, di, di Boston di Londra, insomma di, di degli eventi, delle maratone internazionali che sono poi quelle ai, ai massimi livelli Agresti? Stefano? No ma a me francamente stupisce stupisce perché mi sembra che ci, che ci vada a mettere in discussione una delle, delle manifestazioni, non so se la migliore manifestazione che c'è a Roma dal punto di vista organizzativo ma certamente una delle migliori e come dire con tante cose che non funzionano mi sembra che si vada a toccare una di quelle che funzionano anche perché poi bisogna anche capire in base a quali criteri verrà fatto il bando perché il rischio è che poi non abbiamo un'organizzazione adeguata non soltanto ma poi c'è tutta una anche una fidelizzazione tra le migliaia e migliaia di partecipanti che arrivano da tutti i paesi del mondo che hanno come referenti gli attuali organizzatori, a me sembra una... non lo so, eh, davvero, io visto che poi di maratone ce ne sono tante, ma non tutte sono organizzate in modo adeguato, quella di Roma è uno degli eventi che muove più partecipanti in Italia, non so quanti siano le manifestazioni sportive che, muo che muovono un così grande numero di partecipanti, non mi pare che ci siano mai stati problemi, per cui francamente a me davvero, eh, io penso che che si debba principalmente mettere mano a quello che non funziona, non a quello che funziona, però magari, magari mi sbaglio. Consigliere Dario, cioè questo aspetto non lo, lo avete considerato? La possibilità di un cambio che magari però potrebbe mh, non dare le sì, stesse spero. garanzie organizzative? Eh, allora sì, ripeto, innanzitutto la gara non vuol dire necessariamente un cambio, la gara vuol dire che il miglior soggetto eh, possibile, Se la gara è fatta bene, si aggiudicherà l'organizzazione. Quindi, poi si può eventualmente. Ecco, questi dubbi forse riguardano la capacità del comune di organizzare bandi di gara fatti bene. Non so, naturalmente, visto che effettivamente di bandi ne abbiamo fatti poco o niente. Eh... Potrebbe esserci questo dubbio, ma sai, non, non è certo una giustificazione per dire: ok, continuiamo a non fare più bandi di gare e fare affidamenti diretti. Tra l'altro, non vale solo per gli eventi sportivi, ma va vale un po' in generale per tutto, anche per ecco, le concessioni degli impianti sportivi che sono tutte eh, tramite affidamento diretto, quasi. Comunque, eh, mh, durano. Uh, decenni, e, insomma, secondo me, un uh, guardarsi uh, sul mercato con delle gare ecco, fatte bene può solamente portare vantaggi. E, tra l'altro, ci sono stati tantissimi uh, primi eventi uh, quest'anno che sono, si sono svolti a Roma che sono stati un grandissimo successo. Mi viene in mente la DJ Ten della eh, settimana scorsa prima edizione mi sembra abbiano partecipato 9000, 9.000 runner, quindi insomma eh, non, è, non è detto che si cambi, tutt'altro, e in ogni caso se, se si dovesse cambiare sarà certamente il meglio e non il peggio, anche perché ecco, parliamo de, della città di Roma, quindi il successo dell'evento è dato dall'organizzazione o è dato dalla città? Anche questo è una domanda alla quale ecco, io personalmente non certo. so rispondere. È Però bisogna effettivamente... fare sicuramente, perché a Roma ci sono organizzate bene. Quindi, sì, insomma, sì. Non basta la città, no? credo. Beh, per esempio, mi dico, in altre città italiane ci sono in altre belle città italiane o bellissime città italiane ci sono uh, maratone organizzate in modo, in modo uh, pessimo, mi dicono. Come no, assolutamente, sì, ma infatti io ho cioè, partecipato che... a, a molte maratone organizzate non proprio perfettamente, come no, sì, sì tra l'altro io sono eh, ecco, un appassionato, sono un utente del mondo del running, quindi l'ho già detto nel mio comunicato e lo confermo, la maratona di Roma è tra le maratone italiane, giustamente quella meglio organizzata di tutti, non ce ne sono altre. Presidente, scusi, non a, non avete, scusami Stefano, non avete la, la paura insomma, di qualche eh, azione legale essendo comunque il marchio eh, Maratona di Roma un marchio ormai registrato? Ma No, perché beh, il nome poi da dare eventualmente, alle, insomma, se si chiama Maratona di Roma o, o, o Corsa, non so, un qualsiasi altro nome penso che sia secondario sarà sempre la, la maratona corsa nella città con il Colosseo e eh, insomma sono queste poi le, le cose importanti mm, la questione sinceramente della registrazione del marchio non eh, la conosco dal punto di vista legale e certo so che alcuni marchi si possono registrare ed altri no, nel senso io non posso andare a registrare il marchio eh, Commissione Sport perché oggi sono il presidente della Commissione Sport e quindi Detenere a vita il marchio della commissione sport di Roma Capitale quindi probabilmente, ecco. Poi bisognerà eventualmente valutare anche questo tipo di eh, aspetti. Ma è tutto secondario mm, al momento. Parliamo soltanto di ecco, quello che ho detto all'inizio: tutto è nato dal tante richieste per organizzare un evento. Che purtroppo è uno: come facciamo a scegliere Tizio o Caio? Quindi, questo è il la domanda. insomma. Ecco. ecco, Presidente Diario, soltanto una cosa, intanto noi stiamo cercando, ormai la trasmissione è quasi terminata, spero, spero di poterci parlare e poter um, sentire anche le ragioni del Presidente Castrucci, mi, mi dispiace molto che Enrico non stia rispondendo perché sa bene che eh, lei è in diretta, ma comunque... Eh, eh, si vede che questo, eh, questa è una cosa che lo sta afferendo in maniera molto particolare, quindi mi dispiace molto. Così come, ma lascio a lei giustamente, siccome eh, ci ha chiamato mentre lei è in onda, quindi diciamo sì. per correttezza io la devo avvisare, se, se lei accetta eh, altrimenti la salutiamo e poi facciamo intervenire Silvio Di Francia, già assessore eh, al Comune di Roma, eh, eccetera. Sì. Quindi se, eh, se lei Accetta, diciamo che di Francia possa intervenire, altrimenti per correttezza no, la salutiamo. No, no, assolutamente ecco, ecco. Perfetto. Allora, Silvio, eh, Silvio di Francia è in collegamento con noi. Ciao, buonasera a tutti, saluto ciao, ciao, sì. Ilario. Ciao, anche, eh, ciao, ciao Ilario, ciao gli ospiti, Franco. Buonasera, anche ciao No, io soltanto adesso chiamo per una cosa. Io ho una piccola insomma, diciamo adesso carica, del tutto insomma, diciamo, onorifica, volontaria, di presidente del Comitato Regionale della Lotta Pesigiudo, Carate e Arti Marziali. E però la Maratona di Roma, anche nella veste precedente, eh, l'ho vista crescere. E devo dire che la Maratona di Roma non è stata una cosa assegnata dal Comune di Roma, è una cosa che esisteva sulla quale l'amministrazione, a volte con intensità, a volte con meno intensità, ha deciso insomma, di valorizzare a volte addirittura senza neanche dargli nessuna risorsa cioè, il sindaco andava e cercava di fare pubblicità come poteva e dunque è davvero merito loro se una maratona tra le tante è cresciuta negli anni anche grazie alla bellezza di Roma ma alle loro capacità dunque quella cosa che diceva Gresti che la storicità, come diceva forse Franco Melli, è qualcosa che si sta perdendo non soltanto per una maratona. Guardate che insomma, a Roma stanno succedendo delle cose, questa ideologia che tutto deve essere messo a gara come una sorta di livellatrice. E nel mondo dello sport eh, il fatto che si esiste da molti anni è un grandissimo valore. Cioè lo si dice, la, la società fondata nel 1900 o nel 1927 addirittura diventa banto persino per quelli che sono nati molto dopo io vi do soltanto una piccola notizia a giorni l'amministrazione chiede di, insomma, di dare indietro locali alla storica società Borgo Prati cioè questi qui che hanno questa società che, insomma, che vive lì insomma, diciamo, nella zona Prati e fa lotta insomma, uno sport piccolo, residuale, di nicchia che certamente non dà, non dà reddito eh, questi qui dovranno restituire quei, quei locali tra insomma, l'altro insomma, per una sorta di ex scantinato insomma, dove si pratica la lotta fin dal 1928 ecco, allora loro dicono insomma, tutti questi anni senza neanche una gara ma in realtà noi tuteliamo le botteghe storiche e dobbiamo tutelare quello che esiste anche grazie al merito delle persone anche l'idea di dire lo decide la figa la figa le può decidere se appoggiare o non appoggiare, però io davvero questa idea che tutto diventa come i lavori pubblici, cioè, si vede, è una sorta di cultura del sospetto, insomma, diciamolo un po' francamente. E credo Sentiamo che il Presidente cosa... Diario, come, come, come ti risponde, scusami sì, sì, so, Silvio perché siamo veramente risulto. in chiusura, sì. No, Beh, non ti preoccupare, è... però sei stato molto chiaro. No, per quanto riguarda il, ecco, la necessità dei, di andare a gara, in, in realtà non, non è una nostra, cioè, oltre a essere sì, magari una nostra fissazione, ma in realtà è appunto il quanto... Ah, io su altre stabilito. cose sono d'accordo che si vanno a gare, a gare pubbliche e trasparenti, ma non necessariamente si deve distruggere quello che si è fatto negli anni. No, ma su questo sono pienamente d'accordo e, e ripeto, il, il bando sarà certamente fatto bene e valorizzerà proprio l'esperienza, lo, lo staff presente all'interno de, della struttura dei, dei vari soggetti partecipanti e, e quindi, mh, lo ripeto ancora... Speriamo che non sia come i bandi per, per, le, per le società sportive che sono nei quartieri, perché lì invece si dice che la storicità non ha valore. Per cui, uno che fa Karate da tanti anni lo buttano fuori e magari al posto di quello ci va una che fa danza. E quelli che facevano Karate non è che si mettono a fare danza. ecco, Questo sta succedendo in tutto lo sport romano, lei lo sa. Tanto è vero eh, che quasi nessuna società partecipò alla famosa Notte Bianca degli impianti sportivi perché erano tutti quanti in allarme. Certo, sì, io questo dico, però vuol io dire io allora... in, modo di, in modo di dialogo sì, sì, non, infatti, ma eh, fare... questi sono argomenti che trattiamo tutti i giorni sì, lo, so, assolutamente. Lo, so, eh... lo so, però, se, però poi non si arriva mai a un. io dico, adesso no, no, do, insomma, dobbiamo, diciamo, dobbiamo decidere lei è più gioco dobbiamo, gioca, dobbiamo decidere io, io se su quello fare, che dice il Cantone di, di, non, di non fare come i ragazzini che smontano i giocattoli e poi Chiare, non sanno come rimontarli. Il rischio, c'è davvero, anche con le migliori intenzioni, dunque lo voglio dire senza nessun atto di parte, questo rischio. Il collega, sua so, collega, vabbè, io non sono più, non ho cariche pubbliche, però questo rischio esiste. e Dunque, io direi di andarci cauti da questo punto di vista, non perché non si debbano smontare le rendite di posizione, quelle che hanno creato elementi sbagliati, ma perché smontare il giocattolo e non sapere rimontare ci vuole un attimo. Un impianto che viene chiuso, mentre poi sa quanto tempo ci vuole per fare determinate cose, è un impianto che va in malora. Così una maratona se fa flop un anno, ricostruire e riportarla a quei livelli ci vogliono altri dieci anni. Questo è il timore che abbiamo un po' tutti noi questo è il, eh, questo è, di il, il la, ne sono perfettamente sì, assolutamente consapevole anche io, insomma, assolutamente. Eh, però ecco, a differenza del, del collega sono fiducioso nella eh, capacità degli uffici a disegnare dei bandi che sappiano premiare, eh, al contrario il eh, la competenza dei soggetti e anzi magari stimolarli a, a proporre nuove iniziative, ad esempio con gli internazionali di tennis ci sono sempre stati però è solo nell'ultimo anno che si sono realizzati dei campi in periferia eh, su investimento della Federazione Italiana Tennis e ha permesso nelle due settimane degli internazionali di giocare a tanti ragazzi che appunto si trovano in, in periferia e quest'anno sarà raddoppiato il numero di, di campi previsti oppure il Paglio di Siena c'è sempre stato, sempre ci sarà Bene. per la prima volta la Federazione Italiana Sport Equestri ha realizzato un investimento su, su Villa Borghese infatti non so se ci siete passati, adesso piazza di Siena, c'è cioè un bellissimo prato erboso, come io in vita mia non avevo mai visto, quindi non so, eh, quindi l'idea è questa, grandi eventi sportivi come eh, Volano per, per la città e... Insomma, e guardiamo con, con, molto, con molta speranza il futuro. Grazie. Sì, sicuramente. Grazie ad Torneremo Angelo Diario, molto presidente grazie. della Commissione Sport. Grazie Angelo. Grazie di cuore. E grazie, grazie a Silvio Di Francia. Grazie Silvio di Francia. Grazie, grazie Silvio. Grazie a voi e scusatemi per l'idea. Grazie a tutti e due. <ride> grazie a entrambi.